E Ciao a tutti ragazzi, noi ecco siamo Daria Come Derex. sempre ho saltato il coso. e Marco007. Siamo tornati su Paper Royale di Origami King. Eh, Nell'ultima parte abbiamo incontrato il professor Todd, anche se quella era la parte prima, ma oggi l'abbiamo sfruttato per guadagnarci un, un casino di soldi. E abbiamo comprato il cioè, cuore. Nel scorso episodio. Abbiamo comprato dire. il cuore d'argento. Yeeee. Yeah. Um, cosa dobbiamo fare? Ah, Dovreste sì. abbassare un po' il volume del gioco però. Per noi almeno. Uh, ok, abbasso un attimo Non avevo mai sentita la musica di questa aria yes. <ride> Perché ten, ten, teniamo sempre il coso Ok, cos'è che dovevamo fare? Mi sa che dovevamo andare alle torri adesso Sì, uh, cosa abbiamo? Cioè, gli appunti. oggetti importanti è Gli appunti che del coso, non devi leggere Uh, hotel affreschi dell'hotel se lo sguardo? ah no, è vero, eravamo tornati all'hotel per aprire la stanza, me lo ricordo ah no, eh, dovevo andare sopra uh, Perché avevo incontrato Luigi e Luigi cioè ci ha dato la chiave, la, la, la chiave della la chiave del... Castello del castello di Peach certo. stavolta però è quella vera non come l'altra volta, sì. giusto Luigi? Nella, la porta della, del, del... cioè la, la chiave della porta del castello di Peach che casualmente apre pure la porta dell'hotel Yay. Guarda caso, lui ci <ride> trova sempre la chiave giusta per, per quello che ci serve ah, Oh, lui. sono così felice che non abbiamo tappezzato sopra l'affresco Prego professore, te la parola Mi sembra stiano se ballando Sì, Sarò. sì, vediamo Ah, pare Però... che l'affresco rappresenti un antico rito Un attimo, ma perché le righe sono due? Se le righe sono due dovrebbe essere che erano due anche dall'altra parte Che continuavano, boh, non ho capito Noi Ah, pare che Vai, l'ho già letto. Ah, Aia. ok, scusa. Non so fatto questo. Mm. I movimenti richiesti per eseguirlo sono dipinti chiaramente, ma non penso tanto. Il testo specifica anche con una grande precisione chi debba eseguire il rito: un interessante bizzarro. Sì, dovrebbe essere qualcuno con una voce melodiosa È eh? un corpo leggero come una piuma. Beh, direi: <ride> <ride> Ma. Beh, sono tutti piuttosto leggeri. Traduttore non porta pena, come si suol dire. E tu mi sembri un'ottima candidata Olivia. Eh appunto, anche se non hai piedi. Anche se ha la voce odiosa. Cosa? Io? Impossibile, devo aver tradotto male. So, non so, non che non sia leggera come una farfalla. E eh. eh, eh, eh, non eh, che la mia voce non sia dolce e armoniosa, ma Olivia dovrebbe essere il, il la più pesante tra tutti, perché noi siamo solo fogli, lei è un origami perché eh, è un sovrapposato sì, Ma li può sì. fluttuare quindi. Eh anche Uh, non saprei, ma se servirà a liberare il nastro da, dalla sabbia lo farò. Ok, eccellente. Che la lezione abbia inizio. Che è la lezione di danza. Cioè, quindi dobbiamo andare all'altare a fare quello. Scusa, non serviva? Oh, no, ok non ascolta <ride> non il fuoco. Bruci la la la la. forza, più veloce più sentimento. Se non ti convinci di essere un'antica, di certo non convinceranno neppure gli antichi stessi. Olivia ha imparato la tecnica segreta a ballo Sì, così, Ma... ci siamo Ora volta a sinistra No, alla tua sinistra E salta ruota, affonda Come affonda C'è la... una spada È caduta Dead <ride> <ride> Com'è andata? Male Phew, sapevo che non serviva. Sapevo che un diploma in laurea di coreografie eh, degli antichi si sarebbe rivelato utile un giorno Wow si Un è attimo, stato eccezionale. diploma e laurea laurea non lo so, non lasciamo stare scusa, è eccezionale scusa. va bene, farò del mio meglio bene Todd, abbiamo perso una buon'ora um, yes. c'è qualcosa di speciale qui? no qui? credo che sul tavolino ci sia un blocco no. però Ecco. no uh, fungo lucente, bene, yes. ci serviva poi uh, treasure chissà dov'è il tesoro No. Comunque non dovevi rompere lo blocco perché sennò come fai ad andare lì adesso? Come faceva salici? Nice! Torre del deserto. Torre del deserto. Nice. Ricordati quella cosa là. Si sì. Lasciate vedere voi non avete sentito nulla. Niente. Yeah. Uh, esamina. Io yeah. Ok. Ah super no, non no, è ancora il coso, è ancora il coso. Super intro. Ok, allora andiamo al coso, all'altare del deserto. Taglio. Ok, entriamo nella torre, ragazzi. Bravo, ti sei occupato la strada, ora non puoi più salire. Ti farà salire solo nella macchina. Ma si è acceso qua il fuoco? Non, non era acceso prima. I swear. Boh, che ne so, non, non mi ricordo niente. Se il mio occhio ancora non vedi, osserva bene intorno ai miei piedi. uh Allora dobbiamo trovare gli occhi. Perfetto, eh, vai, sì, vai sì. giù e scava Scava all'entrata. per vicino. Quindi la, la, la, la, il ballo di Olivia serve dopo aver preso gli occhi. I suppose. Uh, uh, oh, uh. Ah. subito. <ride> Poi probabilmente ah, uh. Probabilmente la, la hitbox è tutta questa qui. Un gioiello a forma di Scusate. Un di un rombo secondo. trovato nel deserto carta vetro, scusate. Ok, Bene, scusate per tornati. il taglio. Gemma romboidale. Bene, okay. allora andiamo, andiamo a risolvere tutti gli enigmi delle torre. Uh, prova, prova a scavare qua davanti invece. Dio, levati macchina. Prova a scavare qui davanti. No, ok. Vabbè, allora... Quindi, quindi Litbox è praticamente tutta, tutta davanti alla torre. Forse. Litbox delle gem. Ok, inserisci la gemma nella torre. E qui, infatti, la base di questa torre Sembrano due piedi di Todd. Mi sa che hai sbagliato gemma, sai. Mm -hmm. Non è quella, non è esattamente. Oh, hai visto come brilla la pietra? In effetti, canterito? non è un rombo, inquadrato un quadrato girato oh hai visto come mi che detto e cosa sta succedendo a parte il fantastico spettacolo di, di, di luci dico l'abbiamo già fatta una cosa del genere cosa ti sorprendi Ci ok preci. questo non era successo prima Sì, è il, il, oh, il quadrato girato anche lì pss, mi sa che sta puntando un'altra torre adesso. no sta eh, tutti gli occhi a un certo punto puntano al, ah, okay. al palazzo grande Oh, eh? Ma quindi cioè, era, era il punto giusto dove mettere la gemma Non ho capito Sì, dovrebbe forse. E perché quella verde nel coso blu? Ah, eh, Cos'era tutto quel tremore? Perché siamo caduti tutti? Che è successo? Terremoto? Che ne so <ride> Perché sei caduta tu? <ride> Mario non cade mai Boh, non sto capendo Io ho capito perché Quando abbiamo Ah, ho capito Allora, dobbiamo sia accendere il fuoco Che mettere tutti gli occhi Ma come lo accendiamo il fuoco noi? Con uh, il cartomagno Ma era già acceso qua <ride> Qui era Ehi, già hai acceso visto lo mi... Non ti sembra che adesso sia rivolto in un'altra direzione Oh guarda me lo sono immaginato Mario si fa di funghi ogni giorno mm -hmm. fino oggi. Magari era stupido di guardare sempre lo stesso panorama O magari sì. Olivia ti fai due domande e ti stai zitta Che poi in effetti come, come facciamo a vedere in questo deserto Cioè questo deserto è buio Non, non c'è neanche il sole Non c'è neanche la luna C'è semplicemente un buco nero enorme allora, Cucu, qui per esempio non c'è. Qui che dice? Leggi, tra i piedi di gemelli irriti di spine Già c'è il mio occhio, trovalo infine. Tra i piedi di gemelli Irti di spine? Oh, ho capito. Vabbè, intanto, sì, vabbè. intanto cerchiamo, scaviamo giù a questa torre. Eh no, tra i piedi di gemelli irriti di spine, quindi sotto i due cactus uguali. E, e io mi ricordo scava, scava. bene che abbiamo qui, però non è, non è qui. Lo so bene, dov'è? Proprio qui c'erano due cactus messi insieme. Eh. No, devi sbatterci contro. Prima, se no, come pensi di andare? Eccolo, wow, qui. incredible gemma triangolare un gioiello a forma di triangolo protetto da due cactus. Protetto non penso proprio. Chiunque, chiunque si abbassa e scava là. S solo che pr il professor Todd si è, si è dovuto laureare prima di poter scavare. Come non parcheggiare mai davanti all'entrata, capisci? Ecco perché non, non te lo, è... lo fanno fare, perché sennò se no se parcheggi davanti all'entrata ogni volta che esci dal... cioè ogni volta che provi ad entrare nelle, nelle parti entri sempre nella macchina invece. Ecco ora uh, prova a metterlo in quello verde. Ma, ma quello verde è tipo un occhio che è già stato messo. Vedi qui non c'è il, il fuoco, però abbiamo già messo l'occhio. Abbiamo bisogno del cartomagno del fuoco Che non sappiamo dov'è <ride> Ok andiamo a... Um, questo cos'è? Carta vetro minore? Sì uh, andiamo a ovest No ovest abbiamo già messo l'occhio La giamma circolare Ok vedi? Sopra il lago eclissa il sole Chi scava perché l'occhio vuole Ho giunto la traduzione Sì va bene uh, Il uh. lago della città intende probabilmente Aspetta, così che dice? Sopra il lago dove clissè il sole. Probs. Ma c'è solo un lago quindi. Appunto. Dobbiamo per forza andare in giro tutto il. In, per Secondo tutto me è il più o meno da questa parte. dove clissè il sole. Che vuol ecco, dire? Ecco. Ah, ok, vabbè. Non ci interessa che cosa vuol dire. Gemma rotonda. Dire. Un gioiello rotondo trovato in riva al lago. Allora, inserisci. Ah, sì, vedi qua si vede che è tipo occhio. vuoto lo spazio. Eh sì, cioè non è blu, è, è, è da fuori è la vuoto. luce. Eh. Bene, Bene, abbiamo messo l'ultimo occhio. Ora l'unica eh, cosa, cosa che ci serve è il cartomagno. A, a est, est l'abbiamo fatto nell'ultima parte. Se te la ricordo, quali abbiamo presi? Rombo, triangolo, cerchio. E poi eh, mi sa che era un quadrato l'altro. Non me lo ricordo, però lo abbiamo preso. Me lo ricordo benissimo. Okay. Anzi, ho appena editato il video quindi. No, non l'hai mai editato adesso. Sì. Ehi, hey, professor insomma, perché, perché non si smetti can... di, di consigliargli delle canzoni Olivia? Bene, ora? Bene, ora dobbiamo cercare il cartomagno solo. Che che. che cosa dobbiamo... Perché? Dove? Non dobbiamo fare tipo il rito. Eh, dove? Non Stavo dicendo... Ecco qui. Mmm, la disposizione d'estate in, in questo luogo mi sembra familiare. E come se l'avessi già vista altrove. Eppure c'è ancora qualcosa che non mi torna. Le abbiamo viste nel uh, nell'hotel, solo che erano Era girate in modo noi. diverso. No, non ho sbagliato, questo è giusto. Comunque off camera l'avevo già fatta questa cosa, sì? Bravo, infrangi la nostra promessa dell'explain blind, complimenti. Sì, ma l'ho fatto per, per completezza e magari l'avrei mostrato. Solo che non l'ho mostrato nell'explain soltanto perché mi sembrava una cosa molto inutile. E ora vi mostro perché. Se, se forse non si attiva il. già il rito. Si attiverà subito. Uh. Qui si attiva un palcoscenico. Con. Uh, con un microfono. LOL. Un, un microfono. microfono! È come se mi stesse chiamando. E in questo microfono Olivia poteva cantare le canzoni che erano già state cantate nel gioco, tipo quella di nonno fusto e quella del fiume Gorgo. Come? Io ma no, non potrei mai. oppure potrei. Or is it? Ah, non posso trattenermi! Sento lo spirito del bel canto che mi cresce dentro. Prova a prova. Sss Sasa Sasa sopra la banca la... vabbè non la leggo lo stesso... ok sono pronta, hai qualche okay. richiesta? felice e sdolcinato cioè quella del coso c cu cu la cu la uh, cullati. Ah, cullati dalla corrente un cuore in fiamme, un cuore in fiamme è quella giusta cioè quella del rito cioè questa cosa mi sembrava tipo un extra invece no <ride> dove hanno preso quegli stick di fuoco? Si chiamano tipo... Sono quelli S delle aerei Eh, sì Oppure sembrano barre di plutonio rosse Perché sono semplicemente barre di fuoco Non, è, non sono niente <ride> Poi non sta nemmeno cantando la E poi appaiono le parole sotto <ride> come, come tutti gli altri canzoni Ah, e questa attiva qualcosa, mentre gli altri erano soltanto una riproduzione della canzone originale. Uh. No, è il Tempio del Fuoco. Mm. Uh. Che cacchio. Che cacchio. Significa che la cerimonia ha avuto un esito positivo, le implicazioni a livello accademico sono sbalorditive. Chissà quante a a antichità giacciono sospite in attesa di venire risvegliata la giusta esibizione. Urgono lezioni di canto? E forse anche un coreografo Ma non ora Adesso entriamo E proviamoci a incontrare una divinità Vabbè esploriamo un po' Poi ci fermiamo a metà v Che sì, Davvero ho cantato così forte a di un, un tempio antico? Non un tempio antico però sì Sì diciamo, Olivia Diciamo un meccanismo vocale Non ti servono sticolendoli Vai dentro e basta Ah e non possiamo entrare con l'auto Perché c'è il gradino Oh you don't say Io volevo portarmi l'auto però No Devi camminare come le persone normali pigro che non Oddio. sei altro yes wow ecco perché da, da fuori la bocca dell'uccello è illuminata qui va tutto a fuoco oh e sapete cos'altro c'è? la canzone la danza spiegata da Fresco sono come un modo per bussare alla porta del cartomagno del fuoco questo significa che il cartomagno del fuoco ci ha aperto di proposito Forse abbiamo trovato la zona del cartomagno del fuoco Oh grazie Olivia, non avremmo mai capito senza te. Allora non è bussare, è letteralmente aprire e basta Il rompere è... dentro casa letteralmente sua Letteralmente invadere <ride> la casa eh. Beh non sembrate molto sorpresi, l'avevate già capito Esatto, grazie Grazie che rompi la quarta parete una volta tanto Mi avete fatto ar arrovellare fino a ora senza dirmi niente Mi sembrava ovvio Olivia, sei tu che sei stupida e hai un cui di 50 Devo ammettere che non so molto di questo cartomagno del fuoco. Ma ho tanta voglia di saltare di... <ride> ma no! E <ride> messo lì a bordo. Nonostante la mia curiosità, credo che non vi accompagnerò. Um, non fare come Bobby. Ma non è il problema. La me l'avevo già detto che ho oh, una fobia è nata per il fuoco. Ah Allora, per quello è... Ma professore, avresti dovuto dircelo prima, non pensi? Va bene, allora tu rimani qui e aspettaci mentre io e Mario andiamo a sistemare le cose. <ride> Mario va a sistemare le cose. Wow ca quello eh, casualmente quello, quello che voleva avere delle nuove esperienze Si trova nel tempio quello sacro bellissimo Quello che ha paura del fuoco invece si trova in quello del fuoco Ok Oddio me, non, me la ricordo io Non, non me difficile. la ricordo più Ah sono tutti per... no non sono tutti Ok me la ricordo No io no, Vai no. adesso devi rushare ma non devi, non devi farla in ordine Giusto? Sì che devo farla in ordine poi.. Comunque se non seguo l'ordine poi. Ah è sempre lo cado. stesso Sì dovrebbe essere No E eh dai Non me lo semplificare Sono solo caduto Non è che ho fallito Mica te l'ha semplificato Sì me l'ha semplificato Prima no. non rimanevano accesi No Vabbè ora me lo ricordo pure meglio Io già me lo ricordavo quindi. Vabbè pure io Bene Qui c'è l'unico strappo del, del tempio Probabilmente <ride> Vediamo. Yeet. Yeet. No, eh, ok. Beh, almeno. Salva. Non salviamo da un bel po' di che momento. Abbiamo già perso un casino di punti vita. Oddio, Un nuovo uh, nemico di uh, già. Paratrooper. Vai, Yeet ai coriandoli. Bravo, ti sei fatto colpire. Alle spalle. <ride> Attacco il guscio volante. Vabbè, avevo già sì. mostrato un, un, un attacco, un taglio. <ride> no, scherzo. Hai 50 secondi solo, però dovrebbe essere facile. Ah, è vero, devo pure aggi aggiustare. a ah, Ma non ah. li puoi colpire col martello. Non sono come i Paragumba, quindi. Sono volanti, non li puoi colpire basta. Eh, sì Pure i Paragumba <ride> avevano le ali solo che. Devi mettere il martello dorato? vuoi. Anzi no, non lo devi mettere perché è potentissimo. Posso metti il lanciartello, no? Ah, è, beh, è vero, il lanciartello è inutile. Non ce l'hai nemmeno equipaggiato. Vabbè, mo mostriamo anche... Ah, one shot, proprio col salto normale. Allora sono proprio deboli. Calcio volante, un altro attacco nuovo. Uccivilo. Tadruntun! rompi poi risolto wow ok yit corriendo ammigo proprio a questo premio yeet. Yeet. Bene adesso vai avanti no, uh, migliora il mio arsenale allora questo va bene questo no perché posso mettere togli un martello visto, usa metti un martello posso mettere bravo. questo semplicemente eh, se avessi il lanciartello av avrei messo quello solo che non. Togli un salto e metti no, uno dorato, scusa. Eh? Togli un salto metti uno durato. No, no, i, i salti vanno bene così. Perché ora devo mettere quelli. Uh... Bravo. Perché ci sei andato? Non Pensavo ci fosse un board Un attimo. Ma sei, sei già caduto dentro un'altra volta. Cosa sono? Tipi timidi. Mini, mini cartapestiferi. No. Tipi timidi origami. No. Origami in 3D. Sì, certo. Uh. uh l'inchiostro nero. No, color in realtà splash. è il petrolio. Oddio. È petrolio. <ride> <ride> eh, cosa dovrei fare? Colpisci. Eh. Beh c'erano i tipi timidi. Oddio. Si devono bruciare C'erano i tipi timidi secchio anche in color splash. Ah, li devo semplicemente bruciare, se non li brucio muoio. Si, sì, starei morendo. Ma che respawnano? Perché ho visto che ne hai ucciso uno prima, e. Eh. Tipo è respawnato qualcosa del genere. Vediamo mo. Mmm. Allora, un altro attacco che mi prendo e. e mi, ok, non mi curo alla, al prossimo attacco. Lo faccio quello dopo. Aia! Quasi. No, non ce mi curo ora. Ce ne hai di funghi. Non so che ce ne hai di funghi. ¿Eh, che te ne frega che, allora, fammi. Quindi non ne vale la pena, ne uccido uno, già ho i punti. Bam. Ne <ride> ho guadagnati. L'ho controattaccato. Basta venire da me. Prendi i coriandoli, Ah, posso pure fermarli, bene. Se ma non ti conviene. Prendi cuore, cuore, cuore, cuore! Ok. Ora che, mi sa che ne è rimasto arrivando. solo uno. Sì, è solo lui. Vai dalle spalle e boom. E.. Beh, questo basta Schifo. Scappa, scappa. E Che sono Gli infami, ti vengono addosso pure. E ovviamente mi aprono ah. appena. appena muoiono. Come se una persona quando ha chiuso una porta e muore la ah. apre No, te hanno chiuso la porta, siccome hai ucciso tutti gli sgherri, allora dicono vabbè dai facciamolo passare. Eh, appunto. Non è che... Dai, dai, è ora, ora che abbiamo capito che è pericoloso, facciamolo entrare. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, stai attento qua. esatto Marco sbaglio nel trailer in questo punto devi saltare devi saltare. con Bowser devi sicuramente saltare nel trailer era con Mario stava con Bowser in no. questo punto con il fuoco magari un'altra cosa <ride> sta, sta rotendo quello. Marco mm. di strabico come fai a non vederlo oh lo strappo Aia. Ah, yeah. no voglio, voglio vedere qui che cosa succede nulla devi solo andare a prendere lo strappo quella è una iena Curati, curati, curati Marco, Marco, Aspetta. curati Curati Certo che boh, no, non vuoi sbagliato. ascoltare proprio Ma sto detto 20 volte curati Mi, mi ricordavo che mi faceva uh, Vabbè, taglio Mi ricordavo che faceva uh, 20 danni il fuoco Eccoci, siamo tornati Stavolta Marco non dovrebbe morire dai, Speriamo dai. Perfetto Ok, quel sacco di monete lo devi prendere dopo sicuramente. Vai allora, corri, ora, corri, corri, corri, corri, corri, corri, corri, corri, corri. Bam. Addul. Oddio, oddio addu addio, Addio addio, addio <ride> Abdul. Non riesco a parlare. <ride> addio <ride> Abdul. <ride> addio, addio addio, No, Abdul. Vai, prendi quel sacco di. Ciccia. <ride> ah, bene. Beh, almeno. Mmm, eh, qui no St Perché quello Quello cosa fa? Niente. È semplicemente una iena e ride a caso Una iena S Vai vai là ti puoi ride. riparare e puoi anche curarti Aia. Curati Yee, yeah, cura gratis Non parlare Olivia non è bah, il momento Persino la panchina scotta <ride> Ci posso mentre, <ride> mentre stanno sti così qua Ah tu immaginati Stanno sti così qua che ti, ti lanciano fiamme Proprio sopra la testa Va persino la panchina scotta Perlomeno mm. così rimaniamo tutti caldi tipo hai trovato un buco in cui ripararti e eh, allora ti stai calmo e inizi a conversare no, con, i no, a <ride> con i tuoi amici ti stai calmo e inizi a lamentarti con i tuoi amici oddio er er sono doppi Sì, tanti blocchi vai ancora non c'è più niente vai Uh, mm, scarpe, scarpe vistose di ferro uh, ce già <ride> um. ok Adesso devi fare oh, un lo bel lo, salto. Lo, lo. Uh. Perché si guarda dietro? Eh, è vero, non, eh, non mi ha trovato. <ride> ok, vola verso in avanti, attenzione. Ice. Ma io ti ridi. Ah, oh. Ah, oh. Okay. Non ti prenda. Okay. Jump, jump. Sì, sono certo che questo è il, il punto in cui uh, c'era Bowser nel trailer. Forse mi sbaglio, ma, uh, ma è identico. Dopo riguardiamo. Nine... Tanto il trailer è di... di... di... di, Nine... di uh, Vai. E cioè, comunque them. non ho fatto nessuno spoiler, solo che ho detto mm. che nel trailer c'era... Porta Bowser. il tuo sedere in quella porta. Uh, dire che basta per oggi. Anche okay. eh, mi sembra giusto. Ah, ok. No, che fai? No, vai indietro. Oh madonna. Uh, va bene, non basta per oggi. Cioè, cosa ti è, ti è venuto in mente? Volevo sì. vedere come si andasse eh, eh, si poteva andare avanti. C'era un blocco di salvataggio per qualche motivo, sicuramente. No, è che... Eh... Cioè, non è modo spiegatelo. No Muori Muori Quanto che mi fa il fuoco di questi? Dovrebbe 15. farmi 20 15 <coughs> Perché mi fa la cazzin? Ah perché è arrabbiato <ride> Non è arrabbiato Probabilmente tipo Si Stanno riorganizzando per una, no, un assalto No non dimmi finale. che non posso più tornare indietro Si stanno organizzando per un assalto finale Si <ride> sono preso tutti tutto, suicidati Hanno preso tutto fuoco Tutti fuoco <ride> Che effetto. sfigati questi Ora non andare avanti torna indietro Fai con lo strappo e salva E direi anche curati prima della battaglia è un fungo. Ci sarà una battaglia sicuramente eh sì lo so però non, Vabbè, non credo sia qui Quindi nella prossima parte di Paper Mario The Origami King Vedremo di finire ed esplorare questo templio del fuoco E probabilmente anche andare a risolvere quei rompicapi nelle torri Quindi ci vediamo alla prossima Ciao Iscrivetevi